Carponi da sci, montagna, bordello della Madonna in casa, uguale, settimana bianca con la Monza Pizza Gang. È figa, è figa. Stanno ragazzi, siamo venuti a ponte di legno Barratonale Per fare capodanno Siamo nella casa di Simo Hatch. Testuali parole di Simo Hatch. La mia casa è una reggia da otto persone Qui ci sono due brandine smontate Che buon vanno buon esattamente buon nel buon soggiorno Pino Cesta dormono proprio sulle due brandine Questo non è il bagno però scusa Già non ci può andare in bagno Questa camera fantastica da 4 persone Ma il più comodo di tutti buon oggi E poi c'è la camera matrimoniale che gentilmente ci hanno lasciato che condivido con la signorina Bea, che è l'unico essere femminile tra questi animali. Commento già le prime ore dentro la casa. È faticoso. Amico questa casa era a me. Simoneas! Zio sei sci no. Faremo provare la cesta i miei pantaloni da sci che sono super bag. Per me sono già dei sacchetti da spazzatura. E mi viene così che si come. Non ma quanto... sì. A me arriva un tipo quattro Orquato Test, è scritto oh, di qua Orquato Test 20 tipe Io ero l'unico maschio L'eruzione Visto da Vado a sciare in tranquillità Tutti Quindi, sanno che mando pasta, pasta, tutti, tutti, tutti, tutti uh, Dovete sapere ragazzi che i membri della Moz pizza gang Parlano, parlano, parlano, io scio, Prima sciata tutti assieme Sono proprio curioso di vedere le abilità degli esperti <susurra> Buongiorno Buongiorno Buongiorno Buongiorno oh. Buongiorno Buongiorno Buongiorno, oh. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno si riconosce anche solo quando mette lo sci guarda il boomer vero pesa come una mia racchetta vai vai vai, vai. Ci stiamo chiudendo Fammi uno ski check questi fantastici che marca sono? Atomic bro Atomic Allora è Tomic del 1992 avanti Cristo sì. Allora qua c'è la presa d'aria perché almeno sono più veloci no? Tutte e due, due le parti certo ah, è più veloci. È fatto un'altra perché davanti a ah, forti e c'è la lettone adesso Quando salto Fa lo spoiler così faccio flip in aria Primo salto primo falto <ride> Oh, oh! oh! ah, oh, oh, oh, oh, non è il salto più grosso di te L'ultimo po' più grosso Oh, uh, mi stava già piantando si uh, muoci oh, Sono in board like. sì. Ma un po' di standing bisogna avere qua uh, uh, guarda la gang senza le racchette come più freestyle ooooooooooooh siamo molto più stilosi di quello che siamo siamo dei parcari oh, di merda ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo Torquato vlog oh, morbidi così bisogna essere putt era prevista questa cosa! Secondo me adesso hai convinto, Eros. Eros! È il tuo turno! Ah! Just do it! E tre. Olè. Uno identico all'altro proprio! Sì boh. Ecco qua. Allora. Ma lui sta dritto. Buu! Simone! Ok, girati! Ok, tieni il peso avanti, il peso avanti! E tenere il peso verso giù, non verso su. Piano. Oh! Cazzo, porca... <ride> le parole... Le parole, le parole però! Ok, girati, girati. Oh, almeno hai capito. Morbidi così bisogna essere. Uh, freestyle. Oh, Eros, il migliore! Proviamo a fare due o tre tricchettini sul tubettino qua. Se Barton vuole dare uno sponsor a questo ragazzo è un bravo fotografo e Il local dei polli qua La caduta della torre Guarda ad avere le lamine nuove quando fai i rail Esatto, questo pezzettino qua io? fatto io. <stifiche> Adesso capisco perché lei lì manovia via un po'. Bambini che saltano. <tinere> A few moments later, Fuck you! Fuck you! Fuck you! <traga> Oh, Sentiamo durissima adesso Sono veramente piccoli i salti qua raga quindi Volevo fare fronni sull'ultimo ma Bisognerebbe precaricarlo tanto in rampa Ma io non sono bravissimo a precaricare i fronni Vediamo Io entro forte Mi chiudo giro eh, maybe Scacciato okay. a cattissimo però Ci piace quando i bambini si casano a treccare anche sugli sci Power! Carica, carica oh, Un cento perfetto Carica forte, carica Oh, guardalo Sono cento, va bene, meglio di niente insegni insegna a givare dai Roma Stasera sera? Capodanno zio Bordello Dino! dai Come yeah! Sai di che cosa voglio adesso? Di cazzo <ride> Di cosa? Di cioccolata Che ci voglio di cioccolata? Che dico, ho voglia. Eh? Ora si mangia. Di loro, no. oh, sa tipo di pancake. Dai, però non è che, che non pranzato zio, dai. Oh, no. Ho salvato la parte importante. codice farone 15% di sconto. No. Eh? Eh, eh. Se sono ancora disponibili andate a prendere questi qua Cioccolato bianco e Cos'è che c'è dentro mandorle? Sono veramente una primizia Mi raccomando utilizzate sempre i link che metto in descrizione Non andate voi direttamente dal sito Foodstream Così almeno io ci guadagno sempre una piccola percentuale In più se volete aggiungere il codice faraone avrete anche il 15% di sconto Oltre a tutti gli sconti che ci sono già presenti sul sito no. cioè, che no. Vabbè, Io ho visto una volta su un sito con una scritta gialla o una scena che iniziava a usare il blu Ricordo soltanto che okay. è l'ultimo dell'anno. Penso ci più tamarra di si fa. Lo butto nel no. No. Non si può filmare, non si può filmare. Ah. chiudi, chiudi. Fina che stava volando. Ah. <ride> <ride> no, non ma che è ragazzi, qui ci stiamo dando da fare. cioè, si sta dando da fare Per fare le lenticchie. Che chi non mangia le lenticchie l'ultimo dell'anno. Non scopo tutto l'anno. Ah, allora, non è così. Non fa una fortuna. Perché se non, non mangi le lenticchie, non fai i soldi. Per quello, Tino è povero. <ride> non, non hai mangiato bene. le lenticchie? Esatto. Aspetta, guarda qua. Grazie mille. <ride> Senza la bee non avrebbero mangiato questa settimana. Vai a guardare questo video, sono dei vegani. 4, sì. 3, 2, 1. Uh, Buon anno! Buon anno! Buon 2 gennaio! Ti Scusati, mi va figa! Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare. Eh, in realtà è l'1 gennaio. Eh, è già passato da una sera a capodanno ci siamo dimenticati di filmare tutto ieri c'è da dire che come voleva si dimostrare nella Monza Pizza Gang siamo una banda dei ritardati Eeeh comunque niente raga buon anno è una fecca mestiere paura delirio sulle piste da sci di ponte di legno raga la prima volta che vedo la bea muoversi in questa vacanza non è vero Raga post capodanno Non avevamo voglia di andare a sciare oggi Perché avevamo Siamo un po' andati lunghi in sera eh, Quindi siamo venuti a farci una pattinatina Anche a sto giro non abbiamo trovato uno snowpark Degno di nota Facciamo un po' cagare eh? Non riesco mai a fare un bel capodanno Con uno snowpark vero e proprio Per imparare bene a saltare Ma sapete Questo è altro per avere la casa gratis Il signor Simone Sì bravi a fare gli accattoni ti prometto ragazzi che vi porterò questo inverno comunque Un bel contenuto sempre sui salti Grossi snow parker, cercherò Aspettatelo, bella